Questa sera siamo a Seriate e abbiamo presentato due liste. La lista comunale, sinistra per un'altra seriate, e la lista per le elezioni europee, la sinistra. Io sono Eleonora Cirante, candidata con la sinistra, Collegio Nord-Ovest. Io sono Alba Donadoni, candidata appunto nella sinistra per, per un'altra seriate, eh, in lista con Marco Sironi, candidato sindaco. Abbiamo in comune eh, un lungo impegno sul tema della violenza maschile sulle donne, della violenza di genere e in azioni di contrasto. Entrambe ci impegniamo a portare questa azione a livello istituzionale europeo e a quello comunale. Eh, dal punto di vista delle politiche europee si può e si deve fare di più, si può e si deve fare molto, a partire da costruzioni e, fa e dal favorire reti transnazionali tra i centri antiviolenza, a, a partire dalla piena applicazione della convenzione di Istanbul che in Italia ha dato dei frutti, attraverso una legge specifica ma che invece potrebbe ancora avere degli sviluppi e dei campi di applicazione attraverso la formazione della magistratura, attraverso la promozione di progetti che facciano emergere anche nelle scuole sempre di più questo come un fenomeno che non è emergenziale ma è strutturale.